Siamo qui alla serata inaugurale di Politicamente Scorretto al Teatro Laura Betti di Casalecchio. Eh, oggi ci sarà la serata con Michela Murgia e siamo qui con eh, Arrogalla eh, che suonerà durante il suo spettacolo sul, sul libro eh, Istruzioni per diventare fascisti. Eh, volevo chiedere a Francesco eh, cosa farà stasera, di cosa si occupa in generale, quali sono i suoi progetti artistici e come è nata la collaborazione con Michela Murgia. Ciao e grazie, eh, sono un compositore, sono un musicista elettronico, i miei materiali lavoro in tempo reale con materiali sonori di diverso tipo, il mio stile musicale è quello del dub ossia suono eh, elaboro dei materiali attraverso effetti mixer eh, tutto in tempo reale un po alla maniera antica eh, però utilizzando gli strumenti di oggi quindi il computer stilizzatori effetti eccetera <coughs> collaboro con michela murgia da circa 9 anni anche se ci conosciamo da circa 15 anni eh, e stasera l'accompagnerò con delle elaborazioni sonore improvvisate, perché non si tratta di uno spettacolo chiuso, concreto, ma un po' vive anche dalla relazione col pubblico e quindi eh, fermo restando una mappa, un sestante, un portolano, che ci danno delle direzioni, dei, delle possibilità, il tutto viene generato istantaneamente eh, usando le mie composizioni appunto, che si muovono tra il dub classico, la musica ambiente, la musica popolare sarda, perché è un aspetto che che studio molto, essendo sardo è uno dei, quelli sono suoni che conosco bene, quindi li so campionare, li so manipolare, ehm, ma penso almeno onestamente con, con conoscenza. E tutto questo appunto diventa una sorta di vestito per eh, la performance di Michela che, che insomma andremo a vedere stasera.